Noi ambulanti di Roma invisibili, calcolati anche dal governo, non invisibili che a Roma la Raggi vuole riapplicare una legge nazionale in tutti i comuni d'Italia stanno rinnovando le licenze, a Roma la Raggi, per aver ascoltato solo il parere del garante che non è vincolante, vuole rimettere a bandi 12.000 licenze di ambulanti in sede fissa e mercati giornaliere. È inaccettabile che ancora oggi, dal 22 febbraio, il governo non ha preso posizione. di Roma. Ad oggi ancora siamo qui, su questa piazza, al Circo Massimo, non siamo rappresentati da nessuna categoria, non c'è nessuna categoria del nostro settore qui presente per difenderci, abbiamo bisogno di risposte oggi subito da questo governo, ci hanno messo KO a tutte le partite IVA, non è più possibile, ci stanno tagliando la possibilità manifestare, di chiedere i nostri diritti, siamo arrivati in un punto di non ritorno, di una mera dittatura. Beh, speriamo che verremo chiamati dal governo Draghi, quindi appunto. Eh, purtroppo il governo Draghi è formato da tutti i governi, eh, dalla destra, dalla sinistra, dal movimento. No, Se c'era un referente specifico, sviluppo economico, non lo so. Noi non vogliamo referenti, noi siamo degli imprenditori, non lavoriamo di politica. Noi lavoriamo di sì e no, si fa non si fa. E questo, per noi, noi le cose funzionano in questa maniera. Per cui noi abbiamo preparato i nostri punti, quando ci se li presenteremo, se hanno appunto la faccia e si degnano di presentarsi, noi siamo felici di... La delegazione sarà composta da? Beh, siamo diverse associazioni che partono dal nord dell'Italia al sud Italia, però la parola è una unica, aprire. Se si ferma il turismo, si fermano i ristoranti, si fermano gli alberghi, si fermano tutti i negozi che... La filiera intera? La filiera è intera ed è, io parlo, non, non sono dipendente all'Italia e non lo sono mai stato Per fortuna, possiamo dirlo oggi? Per sfortuna, per sfortuna perché se fossi un dipendente all'Italia all almeno avrei un minimo di cassa integrazione invece dopo due fallimenti i miei, Qual era la compagnia? Prima l'Azzurra e poi la Wingette. Eh, è stato fatto un concordato preventivo, non è stata salvata la compagnia, sono andati tutti, tutti spa a casa e poi ci hanno detto, abbiamo parlato anche col ministro Passera che ha detto vi garantiamo. Sette anni fra cassa integrazione e mobilità, ma chi la vuole? Gli ho detto ma si rende conto di quanto costa allo Stato italiano? 70 milioni di euro, non è meglio prendere 30 milioni? Gestisci la compagnia e i dipendenti con i loro stipendi e le tasse te li ridanno indietro i 30 milioni? Queste sono le cose sbagliate. L'Italia non è un carrozzone come viene sempre detto. l'Italia è un assetto strategico del nostro Paese. Che se la facciamo fallire siamo rovinati. Perché la strada è quella? Il turismo se lo portano in Francia, se lo portano in Germania, se lo portano in Olanda. Sono praticamente diminuiti gli slot e anche le tratte. All'Italia è già stato annunciato. Possiamo pensare di lasciare andare un assetto strategico come la nostra compagnia di bandiera? Quella compagnia è il motore dell'Italia. Allora, Ciro Nennella, famosissimo ristoratore napoletano. Ciro, cosa sta accadendo? Quali sono attualmente i programmi che avete dopo la discussione fatta avuta con i dirigenti della Dicos? Abbiamo chiesto di andare in una delegazione a parlare con qualcuno, qualcuno del palazzo, perché siamo qua a fare le poesie, a dire le poesie in mezzo alla piazza, qua, chi fa politica qua, chi fa politica là, non vogliamo fatica e volimmo arapi. Faceteci parlare con qualcuno che c'era sicurezza e rapia e non ci fa più di pure in sicurezza ma rapia e non mi mai più perché non ci fai Perfetto, una domanda volevo fare a lei, l'ho vista molto attiva nel movimento e anche nella discussione. C'è una spaccatura secondo lei, lei all'interno di questa giornata di lotta? Una, una spaccatura non c'è, ci sono elementi che vedono la situazione in un modo e altri che la vedono in un'altra. Eh, noi siamo per manifestare il nostro disagio sotto al palazzo che ci dovrebbe ascoltare e che fa finta di non ascoltarci da 3-4 mesi. Eh, Pasquale preferisce eh, parlare con la gente io sarei per convincere le forze dell'ordine a portarci sotto il palazzo perché pacificamente chiaramente la prerog... è sottinteso non l'ho specificato no, spieghiamolo perché ci stanno voci sono venuti proprio vicino a noi e ci hanno detto che probabilmente volevate fare delle azioni di voi. Allora qua ci sono dipendenti che fanno i pizzaioli camerieri cuochi ci sono titolari di imprese ci sono rappresentanti agenti di commercio tutte persone abituate a lavorare che non sanno fare neanche violenza. Noi abbiamo chiesto alle forze dell'ordine se ci circondavano e facevamo un corteo pacifico. Per essere tutelati? Per essere tutelati perché abbiamo paura anche noi di infiltrazioni violente E noi non le vogliamo, noi vogliamo andare a manifestare il nostro disagio come facciamo da più di quattro mesi e nessuno ci ascolta, la gente non riesce più a mangiare. Perdonami, cosa chiedete sostanzialmente? Dignità, il lavoro è dignità.